Ciao bambini, parliamo di ieri, oggi, domani. Per mettere in ordine idee, fatti, azioni, abbiamo bisogno delle parole del tempo. Spieghiamo meglio cosa vogliono dire oggi, ieri, domani. Oggi significa ora, adesso, è il giorno che stiamo vivendo ieri è il giorno prima di oggi quindi è il giorno precedente domani è il giorno dopo di oggi perciò è il giorno successivo quindi in ordine cronologico, cioè di tempo avrò prima, adesso, dopo ieri, oggi, domani Facciamo un esempio con i giorni della settimana Guardate la ruota Se oggi è lunedì Ieri era domenica E domani sarà martedì Proviamo insieme Se oggi è giovedì Ieri che giorno era E domani che giorno sarà Aiutatevi con la ruota della settimana Bravi! Se oggi è giovedì ieri era mercoledì e domani sarà venerdì ma... e per parlare di giorni più lontani? beh, in questo caso useremo ieri l'altro per dire due giorni fa e dopo domani per dire tra due giorni tutto chiaro? bene, adesso tocca a voi, buon lavoro!